Come memorizzare la data del congresso di Vienna? Il congresso di Vienna si svolge in due anni, dal 1814 al 1815. Per ricordarsi la data è molto semplice, 1814-1814, ricordiamoci. E questa divisione, la differenza che c'è fra 18 e 14 è 4. Quindi basta ricordarsi eh, questi due i numeri in questa maniera. 1814 inizia il congresso di Vienna, finisce nel 1815.